Un saluto a tutti qui da Gopippo. Oggi è un video più particolare del solito perché non sono in webcam, ma andremo a vedere come riparare il joystick della Nintendo Switch, ossia il Joy-Con. Quanti di voi hanno un problema simile? Vi lascio la clip per capire. Ecco, come prima cosa prendiamo il nostro Nintendo Switch e come vedete se andiamo a fare la calibrazione del Joy-Con vedete che ha questo tipico problema che se ne va per conto suo infatti eh, mettendolo al centro lui dopo un po' comincerà subito ad andare verso destra, verso sinistra e andare un po' dove vuole allora noi adesso andremo ad aprirlo eh, per aprirlo mh, ci va un cacciavite a stella io adesso velocizzo il video così non ve lo rendo troppo noioso E togliamo le prime quattro viti nella parte posteriore Andiamo ad aprirlo molto delicatamente perché ci sono i loro flat collegati Quindi apriamolo, la parte esterna, cioè la parte di dietro, il posteriore E come vedete c'è la batteria Andiamo subito a rimuovere la batteria ecco qui basterà solo semplicemente tirare tirando lui ver verrà via adesso prendiamo un cacciavitino sempre il cacciavitino a stelle togliamo le quattro viti che ci sono all'interno sempre nella parte posteriore rimuoviamo la plastichina facendo sempre attenzione al flat che troviamo eh, sotto di esso e prendendo una pinzetta, potete usare anche le pinzette per le sopracciglia di vostra moglie andiamo a rimuovere il flat tirando sulla plastichina grigia e tirando via il flat le, molto delicatamente, sono molto delicati questi componenti quindi andiamo a fare la stessa cosa con il secondo e la stessa cosa con il terzo il terzo sarà il joystick direttamente però andiamoci a togliere le vitine che si, che si trovano mh, sopra al joystick. Quindi sono due, una verso il basso e una verso l'alto. Ricordatevi di metterle da parte, non perdetele mi raccomando. Quindi andiamo a rimuovere il joystick, come vedete questo è il vecchio che non funziona. Lo andremo a sostituire con uno nuovo. Di solito questi nuovi costano veramente poco. Quindi conviene comprare un, uh, un piccolo joystick nuovo uh, da poter inserire uh, nel nostro Joy-Con. Adesso che abbiamo il nostro joystick nuovo, prendiamo la, il flat, apriamo la linguetta come si deve e inseriamo prima il flat perché dopo sarà un po' più difficile infilarlo. Ecco, lo posizioniamo e andiamo a prendere la pinzetta e tiriamo, cerchiamo di spingerlo un pochettino, un pochettino che faccia contatto e spingiamo e andiamo a chiudere la linguetta che si trova nel, nella scheda madre. Adesso possiamo andarlo a avvitare, quindi centriamolo, spingiamo un pochettino e andiamo a, ad avvitarci le vitine. Tiriamo via il flat perché No, rischia di rimanere sotto quindi prendendo le vitine mettiamo la vitina sotto e la vitina uh, sopra andiamo a stringere adesso prendiamo la pinzetta e colleghiamo gli altri due flat sempre molto delicatamente lo prendiamo lo posizioniamo lì spingiamo un pochettino e abbassiamo la linguetta così da bloccare il tutto facciamo la stessa cosa anche con il secondo ecco adesso riposizioniamo il la parte interna nella giusta posizione e andiamola a centrare con le vitine che abbiamo tolto in precedenza erano tre Adesso prendiamo la batteria e semplicemente posizioniamo come prima il suo connettore, spingiamo un pochettino e lui si, si collega. Potete anche cambiarla la batteria se volete, io mh, ad oggi metterò quella vecchia. Andiamo a chiudere il tutto. Riposizioniamo il tutto. Come vedete è già acceso, quindi funziona. Rimettiamo le quattro vitine che ci sono nella parte posteriore. stringiamo bene il tutto ecco adesso andiamo a prendere la nostra nintendo ricolleghiamo il nostro joycon andiamo a fare la calibrazione e come vedete funziona tutto sia giù su destra sinistra funziona tutto perfettamente non ha più problemi di prima perfetto così facendo Possiamo semplicemente aggiustare il nostro Joy-Con, ecco, andremo così andremo a spendere veramente poco comprando questi eh, componenti da sostituire ed è molto semplice sostituirli, invece di andare a comprare un Joy-Con nuovo o di seconda mano che comunque andiamo a spendere più o meno sui 50 euro. così facendo con un paio di euro oh, ordinando il pezzo possiamo cambiarlo noi tranquillamente e quindi possiamo tornare a giocare con il nostro Nintendo Switch. Quindi io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace e ringrazio eh, Neluzzo che mi ha sostenuto con questo video, ha, si è prestato a, a fare la clip per me. E, vabbè, Lo salutiamo e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video sulla tecnologia. Ciao!